E buongiorno a tutti allora per la prima cosa che voglio dire è quelli che sono capitati per la prima volta qua in questo canale qua io mi chiamo Rita e il mio canale più che altro si occupa delle pulizie che non ho scelto io, l'avete scelto voi questa cosa qua è perché i miei video guardati un po' di più sono quelli delle pulizie ecco però questa volta voglio parlare di un'altra cosa, di ordine. E le abitudini che ho per fare le ordine. Allora la prima cosa è che quando mi sveglio la mattina faccio sempre a letto. La seconda cosa che faccio faccio colazione che l'ho già fatto. Terza cosa che faccio è la doccia che mi sono già fatta la doccia. Mi sono già lavata i capelli, mi sono già asciugata. E... E terza cosa che faccio ehm, c'era cioè già seconda e terza non lo so ragazzi ehm, l'altra cosa che faccio faccio da mangiare che infatti sto già facendo un ragù ehm, e niente adesso mi metto anche a pulire un pochettino ma questa cosa qua non la faccio sempre eh, perché non, non ho sempre del tempo libero a fare queste cose qua però oggi vado a lavorare oggi pomeriggio e ho un po' di tempo e allora mi metto a pulire <ride> però non sarà un video di pulizia ragazzi allora dopo spolvero velocemente Prima di spolverare, perché qualcuno di voi mi ha chiesto come mai su quel mobile qua non ha niente, vi spiego subito perché non ha niente. Prima avevo altre cose, ma adesso vi faccio vedere, così capirete perché. Ed ecco, ho messo qualche oggetto così a caso. Secondo voi adesso, per spolverare quest questo coma qua, quanto tempo ci metto per spolverare? Cioè, devo spostare tutti gli oggetti da qua. Cioè ehm, allora così ci metterai tantissimo tempo solo per spolverare ok. E, è inutile cioè, sono le cose inutili che non, non servono. Cioè, perché mi devo complicare la vita con questi oggetti qua? Poi un'altra cosa dell'impatto, no? Quando arrivi, già il mobile è pieno di suo, no? Poi se, ri... se riempie quel mobile lì anche di oggetti, secondo me diventa ancora più pesante. Cioè proprio entra a casa della nonna di... che ha 90 anni, ecco. Mi sembra un po' quella sensazione lì, sì, tipo un film di orrore, no? Con le... Anche con le bambole, no? Tutte le bambole, poi a chi piace ecco, a me, ecco, a me le bambole non mi piacciono mi fanno paura le bambole e, e niente metto via tutto e adesso spolvero velocemente comunque già un'altra volta vi ho detto che con eh, con olio con olio pronto che ci, ci ho dato anche qua ad esempio un'altra volta qua non c'è, vi faccio vedere vabbè uso, pre, prendiamo questo perché ce l'ho in casa, lo usiamo però non c'è la polvere, non si è accumulata la polvere qua. Guardate: ecco, eh, secondo me, anche se facciamo anche una o due volte a settimana, eh, spolveriamo in modo il mobile, poi mettiamo un po' d'olio pronto e la polvere non si accumula. Secondo me è meglio di, anche di, di questi spruzzini qua. Ecco. Però visto che abbiamo in casa, li finiamo. Allora ragazzi, anche questo mobile qua ho spolverato lo stesso giorno che ho spolverato mobili in legno, però qua giustamente non ho dato olio pronto perché qua è, non è legno. e Guardiamo la differenza quanto polvere già solo con, su quel mobile qua. Anche se c'è il centrino, però... Guardate! Io noto la differenza. Ecco. La stessa cosa anche su quel mobile è lì. Ci ho messo solo queste due can mm, candele qua da non appesantire troppo mobile e far prima anche per fare le pulizie e anche qua non c'è non c'è neanche la polvere però già che ci siamo ed ecco l'unico posto dove c'è qualcosina appoggiato è qua perché sono le mensole sennò sarebbe brutto se non c'è niente secondo me su queste mensole qua e ho lasciato dei oggetti per il momento come vediamo e la stessa cosa anche su quel mobile qua ci ha messo questi due oggetti qua questo e questo anche se lasciavo anche senza sinceramente però ho detto vabbè ci metto questi due giutini qua questo ehm, l'ho fatto io vi faccio vedere com'era prima ecco prima era così ragazze ci ho messo una corda ehm, ci ho messo questo cosino qua non so come si chiama per abbellire un pochettino che secondo me non sta male, vedete come cioè, ha già un altro effetto, ecco, la stessa cosa già un altro effetto, poi se mai, perché questo l'ho attaccato con, eh, con la colla, attaccando con la colla la prossima volta adesso comprerò un altro spruzzino eh, con altri bastoncini o riempio il basta, può essere anche un po' più bruttino, però questo qua lo, non lo riutilizzo, ecco. Allora un'altra cosa per semplificare le nostre pulizie, guardate questa colonna qua, vabbè adesso la devo mettere a posto, però vi faccio vedere com'era prima, ecco ragazzi prima era più o meno così, notate la differenza, ecco io noto la differenza, c'è troppo casino, sono tutti belli in vista, ma è troppo casino. Secondo me queste cose qua non devono essere in vista. Queste cose qua vanno nascoste, il più possibile ecco. Perché anche l'occhio così, no? subito entri in bagno e dici ma guarda, guarda quanta roba, cioè no? Cioè troppa, troppa roba in vista, secondo me. Ed ecco perché tengo tutto nascosto. Faccio anche prima pulire. Ecco, vero anche quello. Così si fa prima anche pulire. Ragazze. Ragazze. Nel frattempo è arrivato il pezzo sopra. Adesso vedrò se mettere qualcosa sopra, lasciarlo così, se è mai prendere qualcosa qua su questa parete qua. E lasciarlo così nel suo splendore senza tante tante cose ecco adesso mi metto a lavare i pavimenti non ve lo faccio vedere perché sennò sono sempre le solite cose lavo velocemente ho lavato i pavimenti dappertutto dopo che ho lavato i pavimenti ragazze mi sono tirate via anche le cebatte perché, guardate qua, dopo lavo anche la ciabatta e mi sono messo un paio di calze. Un'altra cosa, non tutti abbiamo il tempo da stirare subito le cose, tipo qua, ho due o tre cose, Devo, sto facendo altre lavatrici e mi metto a stirare dopo quando ho lavato tutto, ecco. Non lasciamoli così belli in vista perché anche il nostro occhio non so. Ci fa sentire male, ecco perché dobbiamo fare quella cosa lì, ok? Troviamo un posticino per queste cose qua, non so, un armadio e li mettiamo via. Anche al primo sguardo, no, quando entri e hai queste cose qua da qualche parte appoggiato lì, eh, crea confusione, ecco. Allora, poi ragazzi, un'altra cosa. Non lasciateci le cose in giro, tipo la borsa, non so, ho una giacca. Anche questo crea una confusione in casa. Troviamo per ogni cosa il suo posto e li mettiamo via. Allora, io qua in bagno, ad esempio, eh, tengo qualche felpa che tengo in casa, non so. Eh, altre cose che ho già messo <coughs> e le tengo qua in, in, in bagno che non si vede, vedete il bagno qua? Io le cose le tengo qua. qua posso anche chiudere la porta volendo. E posso prendere anche i pigiami qua. Non so, tutte le cose che abbiamo usato che non vanno in lavatrice subito, le appendo, però li nascondo se no li potrei mettere sulla sedia però non sta, be cioè, non sta bene anche, anche entrando in camera che trovi qualcosa che non ha il suo posto perché è molto importante che ogni cosa ha il suo posto allora come stavo dicendo la prima cosa è ordine è molto importante perché anche se tu hai casa pulita no appena pulito la casa e hai delle cose in giro, in disordine, mh, sembra che la casa non è pulita, ok? Se tu hai la casa anche sporca, per dire, e però mh, ogni cosa nel suo posto non sembra neanche sporca. Cioè, sembra una casa pulita, anche se c'è un po' di polvere, però sembra una casa pulita. Ecco, sono, sono le cose importantissime, secondo me, queste qua. Niente ragazzi, spero che il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se vi piace i miei contenuti e noi ci vediamo la prossima volta, ciao ciao a tutti!